ciao a tutti oggi volevo parlarvi della differenza le due diverse pacciamature che ho utilizzato quest'anno il telo che già avevo utilizzato gli anni scorsi e la paglia la pacciamatura è consigliata per alcuni motivi estremamente interessanti e importanti ad esempio si utilizza meno acqua perché il terreno rimane più umido e più a lungo vi è meno evaporazione le radici non vengono colpite dai raggi solari quindi soffrono di meno e soprattutto almeno per chi ha difficoltà a utilizzare la vanga e la zappa ci salvaguarda dalla crescita delle infestanti che non è poco se avevate visto il video di quando ho messo di mora tutta questa parte di orto avete visto benissimo che io per prova per esperimento ho messo una parte di, dei frigitelli con la paglia e una parte invece con, con il telo come ho sempre fatto lo dissi che volevo fare una prova la prova è questa in pratica i friggitelli che hanno la paglia come pacciamatura pur essendo sani sono cresciuti quasi la metà e hanno reso quasi la metà rispetto a quelli che hanno il telo come pacciamatura senza contare le infestanti che dovrò togliere a mano ovviamente cosa che invece qui dove c'è il telo no, no, non sono soggette quindi qual è meglio telo o paglia? questo decidetelo voi, io personalmente telo sempre, anche l'anno prossimo acquisterò altri rotoli di telo di questi permeabili sono riutilizzabili e mi trovo bene con questi di teli ce ne sono di sostanzialmente di due tipi quelli plastici, ci sono quelli di plastica come questo ma sono praticamente usa e getta, costano poco, non valgono niente e poi ci sono quelli biodegradabili che secondo me sono la scelta migliore però hanno un costo molto più elevato e personalmente ho avuto difficoltà a reperirli detto questo fate le vostre scelte in base alle vostre esigenze però io ho notato questo e soprattutto sui peperoni non penso di usare più la paglia almeno il prossimo anno vi ringrazio per aver visto questo breve video se avete esperienze da scrivermi nei commenti ve ne sono grato perché servono anche a me per migliorarmi e ci vediamo al prossimo video